Oggi siamo in cucina e prepareremo tre colazioni per voi perfette da portare in giro a lavoro, a scuola o all'università. Infatti queste colazioni si possono preparare in anticipo quindi magari nel weekend quando avete più tempo. Io faccio così e poi le conservo e le consumo durante la settimana. Oggi abbiamo due versioni dolci per voi e una salata e sono le mie preferite in assoluto, infatti secondo me piaceranno un sacco anche a voi. Sono colazioni gustose e che saziano e secondo me potete preparare per tutta la famiglia perché piaceranno un sacco. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al nostro canale in questo modo non vi perderete i nostri video e direi che possiamo cominciare con le ricette. Come prima ricetta faremo delle piadine di legumi con pochissimi ingredienti e perfette per una colazione salata.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 La seconda colazione è un gustosissimo granola, perfetto da aggiungere allo yogurt di soia o anche da sgranocchiare da solo. In un frullatore aggiungiamo 170 g di datteri denocciolati, insieme a 100 g di burro di mandorle e circa 30 ml di acqua. Frulliamo il tutto fino ad ottenere un composto cremoso. Dopodiché lo spostiamo in una ciotola nella quale aggiungiamo anche 200 g di fiocchi di quinoa o grano saraceno, 100 g di mandorle tagliate a pezzi 40 g di mirtilli rossi un cucchiaio circa di cannella e un pizzico di sale Mescoliamo il tutto molto bene fino ad ottenere un composto appiccicoso dopodiché lo distribuiamo uniformemente su una teglia ricoperta con carta da forno Inforniamo il tutto a 170 gradi per circa 30 minuti nel forno statico preriscaldato a metà cottura diamo una mescolata veloce e poi inforniamo nuovamente. Quando il granola sarà pronto lo facciamo raffreddare completamente e poi lo conserviamo in un barattolo di vetro. Si conserva benissimo per un paio di settimane. Durante la settimana potete servire il granola con dello yogurt di soia, marmellata o altra frutta a piacere. La terza colazione è un budino di chia al cacao senza cottura super goloso per le tue colazioni dolci.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 Avete visto quanto è facile preparare le colazioni per la settimana? Basta semplicemente essere un po' più organizzati. Nelle prossime settimane invece rilasceremo dei video che contengono delle ricette per carnevale, dei menu settimanali e tante altre belle cose alle quali stiamo lavorando. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciateci un mi piace e un commento. Ora io vi saluto ci vediamo nel prossimo video. Ciao!